Allora, in questo video iniziamo a parlare dei, di come si accede ai dati nel database. Fino adesso noi abbiamo es esaminato come funziona il controller, che è la, questa componente gialla in cui, a cui l'utente invia la richiesta, la quale ha il compito di trovare i dati da restituire, passarli alla view, cioè a quel componente che si occupa di inserire i dati dandogli un aspetto grafico e restituirli all'utente fino adesso però noi abbiamo, eh, abbiamo scritto noi i dati no? vedete se io faccio l'elenco delle news eh, il, perché mi dà questo elenco perché noi abbiamo creato a mano un array contenente tre notizie in realtà però noi vorremmo che queste notizie si trovassero nel database e che il controller le andasse a reperire nel database. Eh, il modello MVC eh, eh, è impostato in questo modo. Il controller non accede mai direttamente al database ma è questa componente azzurra il model che se ne occupa. Quindi il controller dice al model guarda che mi servono tutte le news, vado vale a prendere in quella tabella ed è il model che lo fa. Quindi adesso noi lavoriamo in, questa, eh, in questo modulo eh, che, che è l'unico che accede direttamente al database. Allora, eh, bisogna prima di tutto fare un'operazione che è eh, quella di eh, andare nel file .env che è quello generale in cui ci sono tutte, siamo già stati, in cui eh, abbiamo... Eh, appunto fatto delle le impostazioni generali, andare nella sezione database, nella sezione database troveremo ecco, una cosa di questo genere eh, commentata. La decommentiamo e eh, specifichiamo dove si trova il nostro database, cioè sulla stessa macchina localhost come si chiama il database ecco per es come esempio io ho creato qua un database che si chiama notizie eh, il quale database contiene una tabella che si chiama news e la tabella news ha per ora ho inserito due news eh, quindi contiene come campi un id che si auto incrementa eh, qui nel nostro caso 6 a 7 un titolo una descrizione e una data di creazione Okay? quindi nel nostro env dobbiamo dire che il database si, si trova su localhost, si chiama notizie eh, dobbiamo anche specificare se vogliamo lo username e la password con cui accedere al database cosa che è ottima norma fare e eh, anche, dobbiamo anche dire di che tipo è il database perché potrebbe essere di tipo diverso, nel nostro caso è un database MySQL questa cosa viene fatta una volta per tutti e da lì in avanti il model farà riferimento a questi dati. Allora, fatto questo, adesso noi vogliamo lavorare sulla tabella news. Quindi andiamo nel in news, no scusate, eh, andiamo, ecco qua, eh, andiamo nella. Eh, Sotto eh, nelle cartelle c'è una cartella che si chiama Models, sotto Models noi creiamo un nuovo file che chiameremo newsmodel.php. Ok? Allora, perché questo? Eh, il eh, Codeigniter 4 fornisce eh, due mo modi diversi di accedere al database. Quello che vediamo adesso, che è il più semplice, è quello che consente di estendere una classe già esistente, cioè Codeigniter ci fornisce un, eh, un Già una classe che ha già tutti i metodi find, delete e così via quindi noi possiamo semplicemente estendere questa classe e utilizzare i metodi eh, che già esistono ok? come fare? Eh, allora se andiamo nella documentazione di eh, Codeigniter sotto modeling data c'è proprio questa parte che spiega come utilizzare il nostro eh, come, come estendere il modello di base ora io copio l'esempio poi lo semplifico, ecco qua. Allora, vedete che qui eh, siamo nel namespace AppModels e utilizzeremo Code Model. Allora, la nostra classe si, non si chiama User, ma si chiama NewsModel e estende quella, eh, quella eh, generale, il model. Allora, eh, qui dentro vedete che ci sono solo delle proprietà vediamo solo quelle che ci servono veramente che sono queste tre eh? queste le, le commento per ora ok allora che cosa bisogna dire? su che tabella vogliamo lavorare? allora la nostra tabella si chiama News dobbiamo dirgli qual è la Primary Key nel nostro caso è ID e poi gli diciamo quali sono i campi che è possibile alterare, modificare allora se andiamo qua Vedete che c'è l'ID che non possiamo modificare. Eh, il titolo sì, la descrizione sì e la data di creazione no. Quindi qui io metterò che è possibile modificare il titolo e la descrizione. Ok? Perfetto. Quindi abbiamo creato un file chiamato newsmodel.php e all'interno eh, creato una nuova classe, la news Model, che estende quella di base. Da adesso in poi la news Model potrà accedere a tutti i metodi della Model. Cosa ci resta da fare? Andiamo a news.php nel controller. Allora, prima cosa che dobbiamo fare nel controller è creare un'istanza della classe Model. Ok, perché adesso il controller dovrà accedere a Model, richiamare Model. Quindi gli diciamo: guarda, creiamo un'istanza di Model, new si chiamava news model ok allora così non funziona semplicemente perché la news model non si, chiama, no, non si chiama non si non si trova sotto nella cartella controller ma si trova nella app models allora certamente possiamo anteporre a news model tutta la diciamo le, il path per raggiungere il news model ma siccome questa questa eh, questa chiamata, la chiamata a questa classe potrebbe essere necessaria in, varie, in vari metodi del nostro base controller, possiamo dire guarda, utilizza app models newsmodel. Ok, ed adesso in avanti il code Igniter saprà dove trovare la newsmodel. Allora, adesso abbiamo l'istanza. Con questa istanza vogliamo dire, model, vabbiamo a cercare tutti i record, model, vabbiamo a cercare un record particolare. Allora, iniziamo da un record in particolare. Allora, eh, siamo qua, gli diciamo dollaro model e richiamiamo il, la funzione di ricerca find che vedete ha un ID, Ok? Quindi nel nostro caso gli passiamo eh, dollaro numero, cioè il numero, che è questo campo qua, il numero della eh, notizia che stiamo cercando, che corrisponde poi a quando io qua gli scrivo lista 2 per esempio, ok? Questo numerino qua. Quindi vedete con che facilità è possibile fare la ricerca nel database. Eh, ah, sì, dove lo mettiamo? Questo questo restituisce un array che metteremo in dollaro notizia, per esempio, notizia. Ok? Allora, eh, a questo punto io farei così. Al posto di questo gli dico, guarda, eh, io ho dollaro notizia, eh, io passo a dollaro detta notizia, ricordiamoci che però notizia, vediamo un po' qua, ecco, siamo in questo caso qua, qui c'è news, nel nostro caso dollaro detta di notizia, eh, è un array che contiene gli array associativi, quindi eh, noi dobbiamo creare questa parte in rosa, ok? perché il nostro dollaro notizia è solo questa parte interna quindi noi qui metteremo questo tra quadre ok tutto lì quindi semplicemente abbiamo creato un'istanza del, della news model richiamato l'opportuno metodo che era la find e a questo punto ci ha restituito i dati allora iniziamo a vedere se funziona qua siamo eh, lista 6 perché l'altra eccolo qua news 1 sono la prima news e infatti qua vedete che con i D6 c'è titolo 1 sono la prima news allora eh, piccola modifica e se io scrivo, se do un numero che non esiste la find mi restituisce un valore eh, errato quindi possiamo dire se do la notizia allora, cioè se l'ho trovata, allora qui ti metto questo. Altrimenti, mettiamo per esempio eh, titolo, eh, notizia, numero, descrizione. Eh, notizia eh, notizia no esiste non trovata allora eh, no cosa sta E chiudiamo qua ok se non ho sbagliato a questo punto quindi se io faccio 6 funziona se io faccio 1 mi dice notizia 1, notizia non trovata. Ok. Allora, come funziona l'elenco? Eh, adesso qui c'è sbagliato perché abbiamo fatto le modifiche. Allora, elenco eh, funzionava in questo modo. Eh, eravamo prima noi che scrivevamo tutti i, i record da visualizzare. Adesso vogliamo che vada a prenderli nel database. Allora, togliamo questo eh, e... Invece che richiamare la find, richiamiamo la find all, che dice restituiscimi tutti i record di quella tabella lì. Copiamo qua. Allora, chiamiamo notizie plurale, così capiamo. Se ci sono delle notizie, Uh, gli mettiamo notizie questo è già un array perché prima ne si una adesso sono tante quindi già un array ok altrimenti gli diciamo uh, non so tabella notizie tabella notizie vuota vuota ok quindi invece che la find la find all Salviamo, vediamo se funziona. Ecco qua, mi è andato a prendere le due news. Eh, se io eh, cancello tutto dal mio database, quindi pido questi due e li cancello. Eh, delete, yes. Riaggiorno qua. Dabbè, la notizia è vuota. Ok, brevissimo riassunto. Dopo eh, Che cosa bisogna fare per lavorare sui database? Nel modo più semplice. Eh, si va nel, nel punto env e si impostano tutti i parametri di accesso al database. Nome, eh, user, password, tipo di database, posizione. Poi si crea sotto la cartella models e una classe che estende quella di base. In questa classe bisogna solo specificare il nome della tabella, qual è la chiave primaria e quali campi essere, possono essere modificati. Nel controller, il controller dovrà creare un'istanza della NewsModel, di quella classe che abbiamo appena creato, e a questo punto questa istanza richiamare i metodi find, findAll e quelli che vedremo nei prossimi video.